video, scusate, c'è cioè la gatta qua sotto che non vuole proprio spostarsi, non ne vuole proprio sapere. Allora, oggi non sono in modalità principessa, non mi sono preparata apposta per questo video, semplicemente oggi sono andata a fare la prova dei capelli uh, e del trucco per il matrimonio. Uh, I capelli sono abbastanza definitivi come decisioni, il trucco invece forse ci saranno delle modifiche, quindi spoilerone del matrimonio vabbè, non importa eh, comunque l'ho fatto vedere un po' a tutti l'ho messo anche su Instagram, quindi vabbè però per questo video appunto eh, non l'ho programmata questa cosa che sarei andata a farmi i capelli oggi eh, però come avete visto dal video, questo è un video speciale, ovvero uh, per una settimana io mi sono vestita come Rachel Green, um, sei giorni, non sono sei settimane perché io sono molto fissata um, con l'organizzazione dell'Instagram, quindi per me tutto deve stare bene insieme, quindi ho vado a triplette io, quindi ogni tripletta deve stare bene insieme o comunque anche nel complesso, uh, so che è una cosa un po' ridicola che non tutti proprio ci tengono il loro Instagram come ci tengo io, ma proprio questa è una questione mia, cioè... Di, di, di, di ordine non tanto di oh mio dio volevo l'instagram um, allora io volevo togliermi la coroncina per questo video perché sembra che io stia facendo un video su come diventare regine d'inghilterra e non è così um, bene quindi allora io spero che questo video vi piaccia vi farò vedere un po' gli outfit, vi farò vedere uh, vicino l'immagine da quale ho preso ispirazione. Ovviamente per questo video ho comprato solo due cose, tutto il resto delle cose erano cose che avevo nel mio armadio e che semplicemente ho messo insieme perché ci stavano bene insieme. Uh, una delle cose è stato proprio questo vestito che è l'ultimo outfit che vi faccio vedere uh, e ovviamente per, se volete andare a vedere il risultato finale di tutte le foto le trovate sul mio Instagram. Um, e niente, uh, dopo vi lascio il video, vi lascio vedere un po' uh, cosa è successo, come sono a queste settimane e tutto quanto e poi torneremo qua per parlare un po' di, delle mie impressioni e se per caso qualcuno mi ha sgammato il progetto. Allora, oggi è il primo giorno e questo, scusate se uso questo specchio che non vedete la mia faccia, però lo specchio in corridoio eh, è molto scuro, quindi il primo giorno io vi lascerò ovviamente le immagini dei dei look di Rachel uh, questo è quello con gli shorts dove lei ha gli shorts neri quindi ovviamente io per questi look ho usato vestiti che ho in casa ho comprato solo una cosa per realizzare questa settimana e questa maglietta, lei c'è una maglietta con scritto USA uh, io c c avevo questa qua con i bottoni che mi sembrava, mi sembrava abbastanza adatta per fare questi look anni 90 quindi questo è il primo look della giornata e ovviamente mi metterò credo le Dr. Martens perché oggi fa abbastanza fresco fuori. Io come al solito vi faccio vedere il look in questo specchio perché in corridoio. Dopo vi farò vedere un pochino all'intero. Uh, allora, questo è il secondo look. Questo è uno dei look che Rachel uh, indossa nella primissima puntata di Friends. Ha una certa in cui parla, tipo al telefono, tipo ha questa maglietta bianca, i jeans e una camicia rosa un po' più la sua credo sia una camicia rosa comunque di flanella o roba simile io avevo una camicia rosa e ci sta uh, scusate se ho messo una maglietta con l'avocado però la mia maglietta bianca l'ho messa uh, e si è sporcata sì così in due secondi io col bianco non sono capace quindi questo è il secondo giorno ovviamente per le foto come ho già detto oh, settimana scorsa ho messo tutte le foto su Instagram Boh, anche oggi eh, devo stare in questo specchio qua, dopo andrò nell'altro in corridoio per farvi vedere il close up. Allora, questa è una cosa che io avevo tutta in casa, che bello, infatti quando ho visto questo look nel, nel telefilm ho detto wow, ho tutte queste cose. Rachel indossa una maglietta bianca, scusate, sto facendo le proprio ginnastica artistica, una maglietta bianca, una gonna stile, queste gonne sono molto.. Come si dice, sono quelle a plaid, tipo si chiamano, credo. Uh, e poi avevo una giacca nera di jeans. La mia non è proprio nera, però ci sta per il look. E poi ho, delle... ho degli stivali lunghi, questi sono tipo in stoffa, non sono tipo in pelle. Lei aveva degli stivali in pelle fino al sotto il ginocchio. Uh, vi chiederete, sì, ma non crepi di caldo? Oggi, stranamente, è una giornata molto fresca. E sono molto contenta perché sta funzionando molto bene per, per questo video. Ho capito che questo specchio è molto meglio rispetto all'altro perché con l'altro dovevo fare gli squat pazzeschi. Allora, il look di oggi è sempre... Una, la prima stagione di Rachel quando lavoravo al bar ed è il, il look che ha tipo quando ha una crisi mistica sulla vita quindi mi sembrava giusto uh, rifarlo allora la gonna non è proprio uguale perché lei ha una gonna un po' più larghetta cioè una gonna tipo con le tipo stile scolastiche insomma e io questa era l'unica gonna nera che avevo che non avesse qualcosa quindi mi sembrava quella più adatta perché sta anche più larghetta sul corpo uh, indosso queste <ride> quindi... Uh, sì, non fateci caso i calzini molto probabilmente li dovrò cambiare e la camicia invece è la camicia del mio fidanzato uh, abbiamo scoperto che abbiamo la stessa taglia beh più o meno perché in realtà l'ho legata questa camicia è molto molto lunga però per questo esperimento mi piace molto quindi magari gliela fregherò più spesso perché mi piace molto così ovviamente eh, magari per andare al lavoro mi metterò qualcosa sopra per non avere la panza scoperta oppure alzerò la gonna giusto per sembrare un pochino professional però eh, per le foto ovviamente ho la panza fuori per l'esperimento allora siamo al quinto giorno e oggi abbiamo una salopette allora questa cosa Rachel e in l'ha indossata in un sacco di stagioni credo che la vediamo almeno per quattro stagioni con questa cosa in qualche episodio quindi questa è una salopetta che io ho preso all'usato e mi piace molto non capisco questa, questa cosa, non la capisco però vabbè non importa in realtà volevo da un sacco di tempo la salopetta e questa è stata l'occasione giusta per comprarne una eh, molto probabilmente metterò le Vans o metterò le All Star vediamo un po' perché fuori sta piovendo sta diluviando da morire quindi questo stesso giorno e come ho già detto se volete vedere le foto che ho fatto con questi look che si vedono meglio potete andare su Instagram eh, ho messo la maglietta bianca e qua c'è un avocado ma non fateci caso perché la mia maglietta bianca l'ho sporcata allora oggi è l'ultimo giorno de degli outfit di Rachel Green e oggi è un po' speciale perché non sono I miei capelli e il mio trucco non sono fatti per questo outfit, ma il vestito rosso lei ce l'ha in una puntata, solo che è un vestito eh, che sta tipo sul, sul corpo. Eh, a me io non indosso mai vestiti del genere, indosso sempre vestiti un po' larghi perché odio il mio fisico, eh, però oggi eh, sono molto princess perché sono andata a fare la prova del trucco dei capelli per il matrimonio. Tutto qua, non c'entra niente con questa challenge. Oh, Sospeso, <laughs> bene. Rieccoci qua. Eh, giustamente, sto filmando sia l'introduzione che il finale, nello stesso giorno. Allora, cosa abbiamo imparato da questa esperienza di ispirarci alla grandissima Rachel Green per i suoi outfit? È che effettivamente mi piacciono molto le cose che rimandano agli anni 90, per esempio adoro i pantaloni a vita alta, i pantaloncini a vita alta, mi piacciono quelle gonne tipo stile plaid, um, mi piacciono i jeans a vita alta assolutamente e la salopette la salopet, io adoro la salopette, sono andata al lavoro con la salopet ho detto adesso la gente mi prenderà per Tom Sawyer diranno ma come cacchio te sei vestita perché solitamente al lavoro mi vesto abbastanza elegantina mettiamola così uh, però sì la salopet beh abbiamo il casual friday quindi di, di, di venerdì ci possiamo vestire un po' come ci pare però in realtà al lavoro da me non abbiamo proprio un codice vestimentario l'unica cosa che ci hanno detto è per favore non venite in pigiama ma giustamente così um, così però tutto questo esperimento nessuno ha sgammato il mio esperimento stranamente uh, perché giustamente io mettevo solo gli outfit non facevo alcuna uh, come si diceva, alcun rimando a Friends, l'unica foto in cui si poteva magari capire un pochino era io che avevo la, la, la tazza di Central Perk uh, ed è stato il mio secondo giorno di outfit, quell'outfit l'ho adorato, cioè la gente l'ha adorato. Uh, quindi alla fine di questo esperimento cosa è successo? Che ho avuto un botto de like, ah, vabbè, per me ovviamente più di 100 like sono un botto de like, um, perché sì, io solitamente non posto così tanto, ultimamente postavo sempre tante cose riguardo al zero waste, e quindi pensavo che qualcuno mi avrebbe sgammato proprio per questa cosa, che ultimamente postavo molte cose zero waste, non postavo molte foto mie, uh, capitava che postavo una foto mia, ma. Sempre magari parlando del zero waste, no? Invece in queste foto le ho proprio messe senza tante, troppe descrizioni, niente di che. Um, quindi, sì, diciamo che. Sì, vabbè, ma però. Quindi, diciamo che. Vabbè, aspettate, che. Quindi, diciamo che mi sono divertita a fare questa cosa perché ogni giorno mi vestivo in una maniera e mi piaceva molto l'abbinamento, um, ovviamente. Questo vestito rosso e anche la salopette li ho prese al negozio dell'usato, la salopetta, anzi è vintage, uh, questo vestito invece l'ho trovato al negozio dell'usato e come ho detto anche prima uh, il vestitino rosso lei ha un vestito molto diverso però... Uh sì, non mi piacciono molto i vestiti tipo sul corpo, perché non amo il mio fisico assolutamente per niente, però diciamo che il mio scopo non era proprio avere le stesse cose, ma proprio imitare un po' lo stile uh, e ad alcuni outfit mi sono affezionata tanto tanto che sicuramente le rimetterò uh, come per esempio mi è piaciuto molto l'outfit del terzo giorno se non sbaglio, con la gonnellina plaid, con il crop top giallo e con la giacchettina dei jeans mi è piaciuto un sacco e onestamente ho avuto un sacco, un sacco di fortuna col tempo, perché in giorni in cui mi sono vestita un pochino di più faceva freddo fuori quindi yes sono stata molto molto contenta di ciò uh, niente io spero che questo video vi sia piaciuto uh, se per caso voi l'avete capito seguendomi su Instagram fatemi sapere um, se volete altri video simili magari ne farò sì diciamo senza farmi sgammare, perché altrimenti non ha molto senso uh, sono contenta che nessuno mi ha sgammato ovviamente uh, avevo paura avevo paura sul quarto e quinto giorno che qualcuno mi sgammasse perché il quarto giorno era quello con la gonna nera e con la camicia legata in vita quella camicia era del mio amoroso comunque, non era mia uh, perché ho detto io non mi sono mai vestita così, la gonna nera ce l'avevo, la metto però non ho mai messo la camicia nera tipo legata in vita no, perché io nascondo la pancia sempre in quel momento pensavo che qualcuno mi avesse sgamato, però forse la gente non ha fatto così tanti rewatch di Friends come li ho fatti io da pensare che oh my god uh, sta qua sta facendo qualcosa e anche sulla salute pensavo che qualcuno mi sgammasse invece no ma sono molto contenta bene quindi io spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo la prossima volta ciao